allora buongiorno ripartiamo dal uh, collection framework dalla java collection framework riprendiamo spero che abbiate tutti dei computer davanti accendeteli e prepariamoci a scrivere un po' di codice insieme non lo facciamo subito ma più avanti lo vorrei fare uh, Marco Gaudesi è decisamente contento di come vi vede a esercitazione e quindi ha fugato tutti i miei dubbi sul fatto che non uh, non siete veloci a programmare, sembra che invece a esercitazione siete efficientissimi ha il sospetto che questo potrebbe essere dovuto al fatto che ha lasciato le soluzioni dello scorso anno eh, però cerchiamo di, di pensare bene eh, diciamo che questo anno sta andando meglio degli anni passati Allora, eh, iniziamo a occuparci di un altro pezzo del java collection framework che sono gli insiemi. Gli insiemi è una parola generica, volutamente il più generica possibile. La caratteristica fondamentale degli insiemi è che sono collection che non possono contenere duplicati al loro interno, non possono contenere oggetti duplicati. Se voi ricordate o avete visto comunque la definizione di insieme, che si dà in matematica, un insieme non può contenere due oggetti che non sono distinguibili perché sono lo stesso oggetto, È uno dei fondamenti della, generale, della, della parte della logica comunque, eh, ricordiamoci quello che abbiamo visto la settimana scorsa abbiamo guardato la lista, la lista a differenza dell'insieme è una collection che può contenere duplicati perché la lista ha al suo interno il, il concetto di posizione quindi io posso mettere un certo oggetto in una certa posizione e se metto due oggetti uguali in posizioni diverse chiaramente quelli rimangono due oggetti in posizioni diverse l'insieme invece non ha il concetto di posizione abbiamo visto che l'interfaccia lista può essere implementata in due modi con una array list e con una linked list abbiamo visto che l'array list è molto simile all'array normale a cui siamo abituati ma ci risolve tutti i problemi legati al dimensionamento è un array soffice che io posso estendere o rimpicciolire e la magia di chi ha scritto l'implementazione rende tutto questo trasparente, non mi devo preoccupare di trovare un limite di oggetti come si fa solitamente nei compiti del, del primo anno quando si, impara, quando si impara informatica perché posso dire semplicemente che c'è un oggetto e tutte una, una lista e un array list e tutte le volte che mi serve qualcosa posso inserire gli elementi dentro e quando non mi servono li tolgo eh, abbiamo visto che le eh, operazioni legate alle liste non sono quello che uno potrebbe aspettarsi all'inizio beh eh, nell'array list fondamentalmente le operazioni che io riesco ad avere molto molto veloci sono quelle di aggiungere un elemento in fondo e di eh, fare un accesso posizionale quindi se io dico voglio accedere all'oggetto numero eh, 172 questa operazione è molto veloce se voglio sostituirlo, andare a vedere qual è queste sono operazioni molto veloci è un'operazione molto veloce aggiungere un elemento perché implicitamente aggiungere un elemento vuol dire aggiungerlo nella prima posizione libera in fondo quindi di nuovo è un accesso posizionale e questo per quanto riguarda la array list. Tutte le altre operazioni sono lente. Per quanto riguarda la linked list, avevamo visto che una linked list è realizzata attraverso una lista linkata, come dice il nome, il nome stesso. Quindi io ho i vari elementi che sono sparsi qua e là in memoria e ognuno include un puntatore esplicito, un riferimento esplicito all'elemento successivo e all'elemento precedente più un'altra serie di riferimenti magici che hanno deciso di mettere. Usando questi riferimenti togliere un elemento a prima vista ci era sembrato veloce, in realtà non è vero perché per toglierlo io prima devo localizzarlo e localizzare un elemento su una linked list è un'operazione dolorosa perché devo scorrere tutta la lista mentre in un array io posso arrivare tac, direttamente all'elemento numero 5200 in una linked list l'unico modo che ho per arrivare è scorrermi tutti gli elementi l'unico non è vero eh, non è vero perché sotto c'è un grandissimo lavoro di ottimizzazione del codice quindi probabilmente ci sono dei sistemi più furbi per fare questo se io voglio arrivare all'elemento numero un milione non mi scorro tutto il milione di elementi prima ci saranno dei meccanismi per cui salto direttamente avanti o qualcosa del genere ma tutto questo fa parte di ottimizzazione quando noi parliamo di complessità quello che vogliamo intendere è che è un'operazione lenta oggi Guardiamo un altro ramo dell'albero della, dell di famiglia delle collection ed è tutto il ramo che sta sotto all'interfaccia insieme. Allora, l'interfaccia insieme ci dà fondamentalmente eh, tre metodi, sono i metodi fondamentali, diciamo caratteristici di questa interfaccia un metodo per aggiungere un elemento un metodo per rimuovere un elemento e un metodo per chiederci se nella collection è presente un certo elemento basta, non ho in alcun modo il concetto di posizione gli elementi non sono in una certa posizione gli elementi sono dentro o fuori dall'insieme cerchiamo di riguardare eh, la tabellina di eh, che cosa è eh, lento, efficiente o poco efficiente, come i eh, vari tipi di, di, di accesso, eh, allora lento o non lento è quello che mi serve fondamentalmente, quando io devo prendere delle decisioni su che metodo utilizzare, io devo sapere se è efficiente o non è efficiente, se in un problema enorme potrei continuare a farlo oppure no, quindi quanto è scalabile il mio, il mio algoritmo abbiamo anche visto, la volta scorsa, che questo concetto molto molto intuitivo di quanto è scalabile un algoritmo, in realtà noi lo decliniamo con un minimo di formalismo in questo corso, veramente il, il minimo indispensabile, e usiamo da praticoni la notazione O grande. Vi ricordate cos'è la notazione O grande? Oh allora la notazione o grande io posso dire che un'operazione è o grande di qualcosa tipicamente o grande di una funzione se quando gli elementi del mio problema da tanti diventano tantissimi sicuramente il tempo aumenta meno della funzione specificata dentro o grande quindi la notazione O grande è un limite asintotico dove asintotico in matematica vuol dire qualcosa di molto preciso con i limiti che tendono a infinito eccetera in informatica non c'è nulla che tende a infinito ci sono numeri grandi e numeri piccoli allora quando il numero è grande il tempo che io impiego a fare una certa operazione cresce come cresce al più quanto una certa funzione allora o grande di 1 vuol dire che il mio tempo il tempo che io impiego per inserire un elemento se il problema da molto grande diventa veramente molto grande più o meno è lo stesso il tempo dell'operazione è costante o grande di 1 è la complessità più bella che io posso avere il tempo che richiedo per fare un'operazione non dipende da quanti sono gli elementi del mio problema dal punto di vista della complessità è la cosa migliore non dal punto di vista pratico perché magari è vero che è costante ma vi serve un anno per farlo e allora sicuramente non potete usare un, un programma di questo tipo però dal punto di vista della complessità o grande di 1 è in assoluto la cosa migliore allora vediamo che Aggiungere un elemento in una array list è un'operazione o grande di 1. Vuol dire che se io aggiungo il decimillesimo o il centomillesimo elemento mi aspetto più o meno di metterci lo stesso tempo. Più o meno, questo ovviamente non è vero perché magari se aggiungo il centomillesimo prima devo fare delle altre operazioni, devo copiare pezzi di memoria, devo riallocare delle, delle strutture dati interne, quindi il tempo magari non è uguale, però il tempo non è influenzato di tanto dalla, da qual è l'elemento che io sto inserendo <coughs> linked list avevamo visto stesso discorso aggiungere un elemento in fondo a una lista mi porta via un tempo costante indipendentemente da quanto è lunga la lista nei set aggiungere un elemento è un'operazione di nuovo o grande di uno inserire un elemento in un set non è influenzato dal numero di elementi che sono già all'interno del set poi guardiamo rimuovere un oggetto Beh, rimuovere un oggetto se da, in realtà prima di rimuoverlo io devo trovarlo quindi pensate a questo non sto dicendo rimuovi quell'oggetto lì e do la, il eh, riferimento all'oggetto che voglio togliere gli sto dicendo rimuovi l'elemento pippo allora l'elemento pippo prima devo trovarlo all'interno della mia collection e dopo averlo trovato lo devo, muovere, lo devo rimuovere allora in un array list cercare un oggetto è un'operazione che ha complessità o grande di n cosa vuol dire o grande di n? che se il, le dimensioni del mio problema da enorme passa a 10 volte per enorme a spanne da ingegnere mi posso aspettare che il tempo per cercare un oggetto venga moltiplicato per 10 questo è il significato di o grande di n parliamo di numeri molto grandi e fondamentalmente è lineare con, con la dimensione del problema quindi cercare un oggetto sia nell'array list sia nella linked list è un'operazione che ha complessità lineare rimuoverlo effettivamente nell'array list ha ah, di nuovo complessità o grande di n e dovreste ricordarvi perché perché quando io tolgo un oggetto dal mio vettore quello che devo fare è copiare tutti gli altri oggetti indietro di una posizione li copio su in modo da rimettere il mio array a posto mentre nel caso della linked list rimuovere un oggetto una volta che l'ho trovato ha complessità o grande di 1 quindi è un'operazione che non dipende da quanti oggetti ci sono l'avevamo visto anche questo se io tolgo un elemento, un blocchetto all'interno di una lista linkata quello che devo fare è cambiare i puntatori di quello che sta prima e di quello che sta dopo e in qualche modo ri riallacciare tutti i riferimenti ed è finito quindi che io stia togliendo un anello in una catena lunga un chilometro o lunga 10 metri le operazioni che io devo fare sono le stesse perché se io tolgo un anello da una catena devo modificare l'anello prima e l'anello dopo e unirli assieme e non mi cambia nulla quanto è lunga la catena quindi <coughs> linked list o grande di n più o grande di 1 nei set queste operazioni possiamo considerarle o grande di 1 quindi rimuovere un oggetto è o grande di 1 <coughs> get prendi l'oggetto a una data posizione Array list ta istantaneo, velocissimo. Uh, linked list, no, perché devo scorrere. Set non esiste, non posso farlo, non c'è il concetto di posizione. Metti un certo elemento in una certa posizione, array list uh, o grande di 1 linked list o grande di n per arrivare fino a quella posizione. E poi inserirlo di nuovo non dipende da nulla, perché aggiungere un anello in una catena. Significa tagliare l'anello prima, tagliare l'anello dopo e giuntare. Non, non dipende da quanti anelli ho nella catena, l'operazione che faccio è sempre la stessa. Nel caso del set non, non esiste. Aggiungere in una certa posizione, quindi spingendo avanti tutti gli altri, ha fondamentalmente la stessa complessità, eh, o grande di 1 per andare a trovare il posto giusto o grande di n per spingere effettivamente tutti gli elementi che vengono dopo un passetto più avanti nel caso della linked list avrò o grande di n per trovare la posizione o grande di 1 per fare l'operazione, nei set non si può rimuovi a un dato indice no, devo rifarvi tutta la cosa allora, nel caso dell'array list parto da un indice devo tirare indietro tutti quelli che vengono dopo e quindi ho grande di n nel caso della linked list devo prima arrivarci e poi toglierle velocissimo, nel caso dell'insieme non si può. Chiedermi se la mia collection contiene un certo oggetto. Questa è un'operazione importante. Nell'array list devo scorrere tutto e quindi tendenzialmente ho grande di n. Nella linked list devo scorrere tutto e quindi ho grande di n. Nel set di nuovo ho grande di 1 quindi io posso scoprire se un oggetto c'è o non c'è all'interno di un set in un tempo che non dipende dal numero di oggetti presenti nell'insieme poi chiedermi qual è l'indice di un certo oggetto è un'operazione grande di n nel caso delle liste ed è un'operazione che non ha senso nel caso degli insiemi ripeto, qui stiamo parlando di complessità ricordate che l'implementazione è ottimizzata perché, ad esempio, dovreste aver visto, dovreste ricordarvi che se voi rimuovete eh, un elemento all'inizio, un elemento in mezzo, un elemento in fondo i tempi che sono richiesti sono significativamente diversi perché? perché quello che ha scritto il codice dell'array dell list, della linked list è un tipo decisamente in gamba e quindi riesce a fare tutta una serie di ottimizzazioni le ottimizzazioni sono fondamentali per quanto riguarda il tempo reale che io impiego a fare qualcosa, ma non, so, non mi cambiano la complessità. Quindi, ritorniamo al vecchio principio delle, della Java Collection Framework. L'implementazione non ci riguarda, ma dobbiamo conoscerla abbastanza da capire la complessità. Poi i dettagli dell'implementazione possiamo lasciarli stare. set bellissimi tre sole operazioni inserisco rimuovo e controllo se c'è però di complessità indipendente dal numero di oggetti del set di nuovo sembra assolutamente fantastico ma ricordatevi che non è così totalmente sempre tutto vero come è possibile questa magia del eh, riuscire a fare queste operazioni in complessità lineare eh, non complessità lineare in, in, uh, o grande di 1 quindi con una complessità che non dipende dal numero di elementi all'interno della mia base dati. dati allora il tutto si posa su un concetto fondamentale in informatica che è quello delle hash table allora noi possiamo immaginare le hash table come un qualcosa che ci permette di implementare un array associativo. Chi di voi ha mai sentito parlare di array associativo? Di array? Eh, tanto per controllare se mi stavate ancora ascoltando. Allora, un, l'idea di array associativo che è un, array, che è un concetto che fra l'altro esiste nella maggior parte dei linguaggi che possono essere definiti moderni eh, è un array in cui io non eh, uso un indice per accedere a un elemento ma uso qualche altra cosa ad esempio una parola o degli altri dati questa è l'idea di array associativo allora per parlare di eh, tabelle di hash abbiamo bisogno veramente minimo di un po' di terminologia allora un insieme di chiavi le chiavi sono l'universo di, di tutti i possibili oggetti che io posso utilizzare come indici del mio array associativo quindi se ho deciso che il mio array associativo è indicizzato da una parola l'universo u e tutte le possibili parole talvolta l'universo U eh, è, potrebbe anche essere l'insieme di tutti, tutti i possibili numeri tutti i possibili numeri in, in informatica sono, sono un insieme finito eh, immaginate che voi volete segnare delle informazioni eh, per, ogni, in, per alcune celle della memoria voi potete avere un array associativo in cui l'indice è una cella in memoria quindi l'insieme U di tutte le possibili chiavi è l'insieme U di tutte le celle di memoria che ha il vostro computer chiaramente voi non potete fare un array grande quanto tutta la memoria del vostro computer perché poi non avreste altro spazio per fare nient'altro e quindi possiamo pensare a questo come di nuovo un caso di array associativo io ho soltanto alcuni valori che hanno un significato quindi U, l'universo di tutte le possibili chiavi teoricamente possibili K l'insieme di tutte le chiavi che io in qualche modo sto usando tutti i possibili nomi tutte le possibili stringhe sono tante tutti i nomi vostri del, degli studenti presenti in quest'aula potrebbero essere K e, ed è un sottoinsieme limitato compreso in U allora l'idea di una hash table è quello di avere una funzione magica che legge una chiave all'interno di k e la trasforma in un numero questo numero io lo uso all'interno di un normale comune banale array per cui immaginate che io ho un vettore con 100 posizioni voi siete sicuramente meno di 100, ognuno di voi ha un nome, queste sono l'insieme K delle chiavi, io ho una funzione che prende ognuno dei vostri nomi e lo trasforma in un eh, intero fra 0 e 99. Quindi, quando io devo mettere i vostri dati, memorizzare i vostri dati, io prendo il vostro nome uso questa funzione, la trasformo in un numero e poi vado a scrivere nella locazione x del mio array e così faccio per tutti quindi ho una funzione che mi mappa un insieme k di chiavi in un insieme n di numeri che io posso usare con un semplice array quindi io posso vedere una funzione di hash come un mapping che sia in grado di trasformare tutti il, i numeri le chiavi del mio, del mio insieme k in valori validi da utilizzare all'interno del, uh, del mio reale array diciamo che posso fare un altro, un altro piccolo passo io posso pensare che la mia funzione semplicemente trasformi una generica chiave in un numero e poi per avere questo numero ristretto, compresso nel range 0 n-1 che sono le posizioni effettivamente disponibili nel mio array calcolo, uso l'operatore modulo dovreste tutti quanti eh, non avere difficoltà nel ricordare che prendere un numero e calcolare modulo n mi restituisce un numero fra 0 ed n-1 il resto della divisione di un numero per 100 è un qualcosa che va fra 0 e 99 quindi io posso usare il modulo per comprimere un generico numero intero nell'intervallo che mi interessa oppure posso usare un metodo, un metodo complementare io penso che la mia funzione di hash quello che deve fare è restituirmi un numero fra 0 e 1 un numero con la virgola questa volta e a questo punto io prendo il numero e lo moltiplico per la dimensione del mio uh, per, la dimen per quante sono le celle effettivamente a mia disposizione nell'array quindi se ho 100 celle prendo questo numero fra 0 e 1 lo moltiplico per 100 tengo soltanto la parte intera e il risultato sarà un numero fra 0 e 99 esattamente quello che mi serve quindi sto un passetto alla volta riducendo il mio problema primo problema, riuscire a fare questa cosa assolutamente magica di eh, memorizzare, di usare i vostri nomi come indici all'interno di un array ho detto, non è vero, non facciamo così, ci appoggiamo a una funzione questa funzione si chiama una funzione di hash e deve prendere il vostro nome e trasformarlo in un numero a questo punto io posso avere una funzione di hash che prende un nome, e lo trasforma in un numero intero generico e che io poi comprimo usando l'operatore modulo e quindi riducendo il range in quello che effettivamente mi interessa. O posso avere una, una procedura di espansione in cui prendo il vostro nome, lo trasformo in un numero fra 0 e 1, lo moltiplico per quante celle ho effettivamente nel mio vettore e di nuovo ottengo nella posizione dovrebbe essere chiaro che cos'è che mi sto perdendo fino a questo momento perché tutto questo non può funzionare qualcuno ha qualche idea? va guardiamo ancora un passo eh, solitamente la complessità di questa funzione di hash dipende dalla dimensione della chiave quindi la funzione di hash il tempo che impiega la funzione di hash dipende da quanto è lunga la chiave ripeto quanto è lunga la chiave però di solito non è un problema eh, non è legata alla dimensione del problema la lunghezza dei nomi degli italiani non è legata a quanti sono gli italiani per cui se io ho un algoritmo che mi fa certe operazioni su tutti gli italiani e poi aggiungo tutti i francesi sì il numero, la dimensione del problema praticamente raddoppia però eh, se il mio algoritmo come complessità dipendeva da quanto è lungo il nome non è che la, la, la, la, non è che la lunghezza del nome sia cambiata quindi la funzione di hash ha una complessità ma la sua complessità solitamente non è funzione della dimensione del problema <coughs> vediamo, andiamo avanti lentamente e vediamo se riuscite a vedere il problema funzione di hash semplicissima prendo, immaginate che io devo trasformare tutti i vostri nomi in numeri uh, cosa faccio? prendo, vado a prendere <coughs> tutti i vostri le lettere che, so che compongono il vostro nome e le, eh, il codice ASCII della lettera che compone il vostro nome e le sommo quindi io ho una funzione che trasforma il vostro nome in un numero a questo punto, siccome il mio array ha soltanto x posizioni calcolo compressione, alla fine calcolo modulo m in maniera da ridurre il numero effettivamente in un, eh, in un range accettabile Avete capito questa procedura? Perché non funziona? Perché non può funzionare? Perché la chiave non sarebbe univoca. La chiave non sarebbe univoca, esatto, o meglio, eh, perché posso avere dei casi in cui Uh, il, uh, una serie di chiavi diverse mi forniscono lo stesso valore sulla funzione di hash allora molto semplicemente anagrammi mi forniscono lo stesso errore per cui note e tone mi danno lo stesso valore che è 310 stop e spot mi danno lo stesso valore uh, il, uh, anche se mi danno valori diversi tutto sommato eh, potrei avere problemi quando uso la compressione perché se io magari parto da 74.778 o 16.823 o 1.611.883 e il mio eh, la dimensione della mia, del mio vettore è 173 e io calcolo il modulo 173 beh, tutti questi numeri mi forniscono la cella 42 quindi, due livelli di problemi. Primo problema, eh, la, funzione è una funzione, la funzione di hash è una funzione loffia, per cui in un sacco di casi, con chiavi diverse, mi fornisce lo stesso numero. Secondo problema, la compressione mi aggiunge problemi. Perché qualunque, anche con una funzione di hash strepitosa, se io comprimo, posso creare problemi. allora quando io ho due chiavi che a valle della mia funzione di hash e qui quando dico funzione di hash in realtà intendo sia funzioni di hash sia compressione o espansione o comunque tutto il processo completo quindi prima la funzione e poi la, la, la generazione dell'indice quando io ho due chiavi diverse che mi forniscono esattamente la, la stessa, lo stesso indice all'interno della mia tabella ho il fenomeno della collisione allora tutto quello che si studia nelle tabelle, nelle tabelle di hash sono fondamentalmente metodi per 1. ridurre il numero di collisioni 2. riuscire in qualche modo a cavarsela anche quando una collisione c'è perché come diceva il buon Murphy i casi negativi prima o poi capitano quindi per quanto può essere bella la mia funzione, per quanto può essere bello il mio meccanismo di compressione io una collisione prima o poi potrei averla e quindi devo gestirla parentesi importante eh, io la collisione ce l'ho se k è variabile se le chiavi che io uso sono un insieme variabile ma se io ho un insieme K di chiavi fisso e noto a priori, io posso costruire una funzione di hash perfetta. Esistono programmi che fanno esattamente questo, dato un insieme K di chiavi io costruisco a tavolino una funzione di hash perfetta, ovvero sia che esattamente mi genera una permutazione di, tutte le mie, di tutti i miei indici all'interno della, della hash table non, non ho eh, spazio sprecato perché io uso tutte le caselline della mia hash table e non ho mai nessuna collisione non è una magia, esistono, esistono programmi che generano funzioni di hash perfette queste funzioni di hash appunto si chiamano perfette perché funzionano benissimo e il caso è tutt'altro che raro perché immaginate di dover vendere una enciclopedia brita l'enciclopedia britannica su ndvd è un esempio perfetto di caso in cui l'insieme k delle chiavi è fisso e noto a priori io posso eh, perdere tutto il tempo che voglio per costruire una funzione di hash perfetta perché poi le chiavi che sono le voci della mia enciclopedia sono quelle, sono scritte su un DVD e nessuno le modifica, nessuno le aggiunge. Quindi, se io sono in questa condizione, posso, e, e non è raro essere in queste condizioni, posso tirare fuori una tabella di hash perfetta. In tutte le altre condizioni, devo, da un lato, un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Da un lato, diminuire le collisioni, dall'altro lato, gestirle. Allora, uh, questo ci porta a un discorso interessante le tabelle di hash con la gestione delle collisioni hanno una complessità nel caso peggiore che è lineare quindi quando noi in realtà diciamo che una nostra tabella di hash ha una complessità che è o grande di 1 o se vogliamo O grande della dimensione della chiave che però rispetto alla dimensione del problema è irrilevante quindi io ho una tabella di hash che ha dimensione O grande di 1 che ha complessità O grande di 1 non stiamo in realtà facendo una cosa proprio pulita matematicamente perché il caso peggiore è O grande di n il caso peggiore è O grande di n però siamo onesti alla fine in pratica in tutti i casi pratici noi abbiamo dei sistemi che sono o grande di 1 allora vediamo qualche esempio di eh, funzioni di hash allora una una funzione di hash innanzitutto dovrebbe in qualche modo riuscire a spargere in modo praticamente eh, uniforme il, le mie chiavi sul le mie chiavi dell'insieme k sui numeri che io uso come indici del mio array eh, la funzione di hash non dovrebbe diciamo essere influenzata, influenzabile da dei pattern che io trovo all'interno delle, delle mie chiavi le chiavi possono non essere distribuite eh, in modo uniforme all'interno dell'universo di, de di tutte le possibili chiavi. Se noi pensiamo ad esempio ai <coughs> nomi, eh, ai cognomi degli studenti del Politecnico e all'insieme di tutte le possibili stringhe, in realtà esistono delle regole molto molto forti eh, nell'insieme di, di tutti gli attuali cognomi. Ad esempio, immagino che pochi studenti abbiano più di quattro consonanti una di seguito all'altra nel cognome probabilmente quasi nessuno ne ha sette o più consonanti una di seguito all'altra mentre l'insieme di tutte le possibili stringhe invece include in questi casi allora uh, sì, possiamo tranquillamente sal saltarlo uh, noi possiamo in qualche modo inventarci un sistema per interpretare una chiave come un numero intero a tutti gli effetti una chiave è una sequenza di bit una sequenza di bit è un numero io posso calcolare il suo valore una volta che ho calcolato il suo valore posso semplicemente fare un'operazione di compressione e quindi calcolare un modulo Uh, calcolare il modulo della dimensione della mia effettiva tabella di hash Allora, questo lo metto qui per, nonostante il fatto che sia abbastanza insensato come, come approccio però mi permette di uh, introdurre un, un, un po' di regole, di regole pratiche in realtà sono più ricette che regole non è nulla, di, non è nulla che abbia la, la, la certezza e la è la pulizia di, di regole matematiche, però in generale, se io devo usare M per fare un'operazione di compressione, allora una buona scelta per M è quella di prendere un numero primo. Quindi la dimensione della mia tabella di esce dovrebbe essere un numero primo, dovrebbe essere un numero primo non troppo vicino a una potenza di 2 e non troppo vicino a una potenza di 10 sono veramente delle regole quelle che, che gli inglesi chiamano le regole del pollice no? si sì, più o meno, mettere un po' di più, mettere un po' di meno però effettivamente se io scelgo come dimensione della mia tabella un numero primo l'operazione di compressione sparge, mi aiuta a spargere i valori se io scelgo come eh, dimensione della tabella una ad esempio 255 o, 200, o 256 vi rendete conto che l'operazione di modulo quello che fa è buttare via una serie di bit e quindi tendenzialmente aumenta le probabilità di avere collisioni esistono altri un altro sistema allora se voi avete un uh, numero e uh, volete uh, vabbè, David, uh, Knut, Donald Knuth uh, ha scoperto che moltiplicando un numero per, uh, un, uh, per questo numero magico effettivamente io riesco a mischiare i suoi bit in, in modo notevole oh, Prendo un numero, se io devo, eh, prendo, ho un numero intero, lo moltiplico per di nuovo questo, questo numero qui che è 2 alla 32 diviso la, la, la sezione aurea, di nuovo funziona, il tutto funziona abbastanza bene. Ma non, non guardiamo come sono state fatte le funzioni di hash. Allora, il, il, il messaggio che vorrei darvi è che... Eh, Capiamo cosa fanno le funzioni di hash e poi quando ci serve una funzione di hash andiamo a prenderla e copiarla da qualcuno. Le funzioni di hash servono quindi, posso dire, in un primo punto a trasformare la mia chiave in un numero, il più possibile spargendo i valori all'interno di eh, degli indici che io posso effettivamente utilizzare, il più possibile mangiando tutte quelle che sono le, le, le, le relazioni che invece ho, ho all'interno delle chiavi e questo mi minimizza il numero di collisioni. Lo minimizza ma non è possibile escluderlo completamente. Come gestisco le collisioni? Allora, le due principali metodologie per gestire le collisioni vengono chiamate open addressing e chaining allora se io io parlo di open addressing quando in realtà non ho una singola funzione di hash ma ho una famiglia di funzioni di hash e fondamentalmente provo la prima se la prima mi genera una collisione provo la seconda provo la terza, provo la quarta fin quando a un certo punto non trovo una funzione che non mi genera più collisione e quella, è la, la, e quella è alla fine il valore che io uso uh, i, ci sono modi molto molto semplici per costruire queste funzioni uh, queste, questa famiglia di funzioni una cosa che viene solitamente indicato che si trova molto spesso su, sui libri di testo è quello che viene chiamato il linear probing linear probing un modo più semplice per spiegarvi che cos'è è dire che io uso una funzione di hash per generare l'indirizzo a cui dovrei mettere il mio dato, se quella cella è occupata vado avanti un passettino alla volta scandendo il mio vettore a, par a partire da quella cella fin quando non ne trovo una vuota, quindi di nuovo io posso o vederlo in questo modo Diciamo pratico, uso una funzione di hash, se ho la collisione provo la cella dopo, provo la cella dopo, provo la cella dopo, fin quando effettivamente non trovo una cella che, funzione, che è disponibile, oppure la posso vedere come una funzione, come una famiglia di funzioni che parte da una chiave e da un indice. Quando l'indice è 0 mi restituisce la funzione di hash normale, quando l'indice è 1 mi fornisce la funzione di hash più 1, eccetera eccetera. Questo è comunque open addressing continuo, ho una serie, faccio una serie di tentativi alternativo all'open addressing è il chaining che secondo me è la, la, no, personalmente è la, la, la soluzione che suggerisco l'idea del chaining è che il mio, la mia hash table non contiene i miei elementi ma contiene un ma è un array di teste di liste e la lista contiene tutti gli elementi che hanno una certa uh, funzione di hash per cui io uso la funzione di hash prendo il mio nome o prendo il nome Marcello la funzione di hash mi dice 23 io vado e metto Marcello nella ventitreesima lista quindi è come se io avessi un mazzetto di liste ho li oh, un mazzetto di array list ecco ho un mazzetto di array list all'interno di ogni array list l'operazione so che è una schifezza perché cercare è o grande sulla dimensione dell'array list però io prima di fare la mia operazione sull'array list decido quale delle array list usando la funzione di hash qual è il risultato finale? se la mia funzione di hash è anche solo ragionevolmente decente le mie liste il mio di li, nel, mio, nel mio mazzetto le liste non saranno molto lunghe in generale avranno uno o due elementi al massimo e quindi le mie operazioni saranno fondamentalmente grandi di uno quindi ho il mio universo delle chiavi, il mio universo delle chiavi crea una serie di collisioni ma io ecco che le risolvo mettendo una lista di elementi in ognuna delle celle della mia hash table. Un matematico vi direbbe che nel caso peggiore tutte le mie chiavi puntano sullo stesso elemento della mia hash table e quindi le performance della mia hash table sono o grande di n perché alla fine ho un'unica lunga lista e tutte le operazioni là dentro sono abominevolmente noiose questo è quello che vi direbbe un matematico un matematico vi dice anche che è possibile che io tiri la monetina e faccia 5000 teste consecutivamente Il, nei casi reali, nei casi pratici una funzione di hash opportuna fa sì che sparge abbastanza bene le chiavi il numero di collisioni è limitato, è impressionantemente basso usando una funzione di hash decente e questo vuol dire che la dimensione di queste, di queste liste eh, nella, nella mia tabella è estremamente piccola la posso considerare tutto sommato costante e quindi le mie operazioni hanno una complessità costante andare a cercare un elemento, togliere un elemento, aggiungere un elemento in una tabella di hash, ha un'operazione costante. Allora noi possiamo, se decidiamo di usare il chaining, noi possiamo eh, definire quello che è il fattore di carico come il numero di elementi eh, messi caricati all'interno della mia tabella di hash diviso il numero di slot che sono effettivamente disponibili uh, l'analisi di complessità però ho detto che nel caso peggiore ho grande di n però fondamentalmente alla fine la mia complessità dipende dal fattore di carico ovvero sia se io ho una tabella di hash con 10 elementi e voglio memorizzarne 100 la complessità del mio algoritmo sarà lineare sul rapporto fra numero di eh, elementi che io voglio memorizzare e numero di slot che ho disponibili all'interno della mia tabella di hash allora eh, ritorniamo a parlare di collection allora se vi ricordate l'unica caratteristica comune a tutte e tutte quante le collection è il fatto che collection estende l'iteratore quindi che io posso in qualche modo uh, andare e scorrere gli elementi di una collection di qualsiasi tipo di collection allora uh, tutto questo spiegone su che cosa sono le tabelle di hash, perché? perché le tabelle di hash alla fine sono eh, il modo in cui in Java sono realizzate le, una, una delle possibili implementazioni dell'interfaccia dell set. Allora, avere un'idea di che cosa succede dietro è fondamentale per capire quali sono le performance che io mi posso aspettare da un hash set che implementa l'interfaccia set. Allora, l'hash7 ha una uh, implementa, implementa una lista uh, um, re, uh, gestisce le collisioni con il chain quindi se voi andate a guardare dentro uh, gli elementi con il debug, se andate a guardare dentro gli elementi della, della vostra del vostro hash set, vedete che effettivamente gli elementi, voi andate prima a prendervi un certo elemento e poi andate a seguire gli elementi successivi usando uh, il, il, il campo next o quello che è, all'interno di una lista linkata, seguendo il, il... quando avete una collisione la lista si, si aumenta. Uh, vi ricordo che nell'hash set non è possibile non esiste il concetto di accesso posizionale il fatto che non esista l'idea di accesso posizionale fa sì che l'iteratore è vero che l'iteratore mi permette di scorrere tutti quanti i miei eh, elementi all'interno del, del set ma non posso in alcun modo aspettarmi o prevedere quale sarà l'ordine con cui io vado a fare questa operazione perché nel momento in cui aggiungo un elemento il tutto potrebbe cambiare fra l'altro internamente possono esserci una serie di ottimizzazioni perché magari a un certo punto il, il, la libreria si rende conto che la mia hash table inizia ad avere delle performance un po' troppo basse e allora questa viene ricreata allargata vengono cambiati i parametri e quindi io la volta chiamo due volte la funzione del, del e ottengo un elenco di eh, e ottengo elenchi che sono totalmente diversi l'uno dall'altro eh, un'altra eh, possibilità che ho sempre di eh, mantenere sem un'altra possibile realizzazione dell'interfaccia set è quella che viene chiamata il linked hash set quindi hash set però in più linked dove linked vuol dire che gli oggetti in qualche modo oltre a tutta la solita cosa che abbiamo visto prima quindi viene calcolata la funzione di hash vengono messi la collisione viene gestita con il chaining eccetera eccetera però contengono, si tengono traccia anche di qual è l'ordine con cui sono stati inseriti per cui io quando vado a scorrere gli elementi del mio set se non altro li ritrovo nello stesso ordine questo talvolta può essere importante il linked hash set se volete è carina come, come struttura perché è praticamente eh, due strutture dati una sull'altra perché io ho il mio elemento che fa parte di una tabella di hash e quindi si trova all'interno di un elemento all'interno di, di, di una lista associata a una certa posizione nella tabella di hash e contemporaneamente fa parte di una lista linkata che è l'ordine con cui ho inserito gli elementi quindi è come se fosse il mio oggetto fosse dentro due scatole contemporaneamente una scatola che permette di fare operazioni veloci come eh, inserimento, ricerca e cancellazione e un'altra scatola che tiene traccia in qualche modo dell'ordine con cui io ho inserito gli elementi allora hash set Beh, il, il uh, costruttori hash set, posso partire da una collection posso partire da uh, un hash set dandogli una dimensione iniziale e posso anche specificare qual è il load factor quindi dopo cui l'asset deve in qualche modo cercare di prendere degli aggiustamenti eh, il, quelli che hanno costruito la java collection framework tuttavia vi dicono tendenzialmente di non usare i costruttori eh, il, il terzo e il quarto costruttore la capacità iniziale adesso se non sbaglio il, il, il default è 16 il load factor è 75 quindi quando io mi rendo conto che la mia hash è carica al 75% faccio degli aggiustamenti per, per, per andare un po' più veloce però questi, questi, questi sono dettagli implementativi chi ha preparato la java collection framework tutto sommato vi chiede di non, di non stare a, a tediarlo con, con questi dettagli. Usate gli standard, usate i default e fidatevi che i default sono, sono fatti bene. Uh, allora, la uh, tabella di hash che voi trovate all'interno della Java Collection Framework ha alcune grosse capacità, diciamo. La funzione di hash viene data per lo più uh, e, e, ci sono delle funzioni di hash che sono previste all'interno eh, la funzione la tabella di hash viene modificata come dimensioni eh, non vi dovete voi preoccupare delle, delle collisioni tutto sommato alla fine in pratica le operazioni sono teta di 1 quindi hanno realmente una complessità lineare tutte le volte che voi potete eh, usare una tabella di hash usate una tabella di hash il messaggio è questo corno ed io abbiamo fatto per anni il corso di ehm, algoritmi di programmazione avanzata in cui la tabella di hash bisognava scriversela perché in, in c non esiste prefatta una, una tabella di hash era un argomento che gli studenti amavano moltissimo eh, qui in java abbiamo il vantaggio che tutto quanto è stato fatto da grandi professionisti funziona e in modo in modo totalmente pulito e va bene eh, quindi il messaggio è se potete usare una tabella di hash usatela rilassatevi e pensa tutto java bisogna avere una piccola idea di che cosa sta sotto ma adesso vedremo meglio perché bisogna avere una piccola idea di quello che sta sotto perché eh, vale la pena di pensare a quella che è la tabella, la funzione di hash fondamentalmente in java ogni classe deve prevedere una funzione hash code, un metodo hash code che trasforma l'istanza della classe in un intero a 32 bit quindi un qualche cosa che poi io posso usare per un'operazione di compressione, se volessi. Eh, oppure lo lascio usare internamente alla, alla, alla, al set, eccetera. Il, nel caso della, della stringa, la hash code usa un una versione leggermente più complicata ma neanche poi troppo della, uh, di, de, di quella versione semplicissima di, di Homer Simpson che abbiamo visto in cui io andavo sommando i codici ASCII della stringa qui questi vengono sommati ma in più gli viene mol vengono moltiplicati per un uh, numero magico, 31 elevato alla posizione della stringa Elevato a un fattore che dipende dalla posizione del carattere nella stringa. Allora, perché 31 black magic? Eh, tra l'altro, il 31 compare anche nel libro di Carnegie nel Ricci, nella prima edizione del linguaggio C: abbiamo 31, 131, 1331. Abbiamo una serie di numeri strani, magici, che funzionano bene con le hash. Po provate a fare esperimenti, provate a cambiarli, e vedrete che funzionano peggio l'idea di moltiplicare per un fattore che dipende dalla posizione del carattere è fondamentale perché mi permette di eh, non avere problemi con gli anagrammi quindi ABC o CBA mi danno dei valori diversi il, e questo è quello che viene fatto per le stringhe provate con il computer che avete a questo punto acceso da quasi un'ora senza farci assolutamente nulla a vedere quanto vale il valore dell'hash code di una stringa e provate a vedere se riuscite a tirarmi fuori due stringhe che hanno lo stesso hash code quindi eclipse classe funzione main hash code tre punti in più all'esame se qualcuno di voi riesce a tirare fuori due stringhe che hanno lo stesso hash code due stringhe diverse che hanno lo stesso scopo. test a questo punto <coughs> chi di voi mi aveva chiesto c'erano problemi a aggiungere una classe che avesse un main statico qui <coughs> dire che la mia classe ha un main state Io prima o poi riesco a farlo. Ok. Quindi ho il mio main che chiama la funzione run, scusate la mancanza di fantasia, e questa mi stampa l'hash code di foo. ecco scor di fu 1 0 1 ofo proviamo un anagramma e vedete che è diverso se riuscite a tirarmi fuori due stringhe diverse che hanno lo stesso hash code veramente, sono tre punti regalati all'esame mi, mi, mi impegno con Fulvio a torniamo a quali sono le funzioni di default in java allora il buon uh, Joshua Block ha scritto la funzione di hash per le stringhe e questo è utile perché vedremo che un sacco di volte in cui io ho bisogno di una funzione di hash ha senso usare eh, trasformare in stringa e poi usare la funzione di hash per le stringhe tanto più cose io riesco a non fare direttamente ma a usare metodi standard per farle più sono contento il, per, il resto, gli oggetti, il, il, per il resto la funzione standard hash code in realtà fa una cosa diversa e quello che fa è converte l'indirizzo interno dell'oggetto in un intero questo è interessante ed è una scelta oltremodo conservativa perché vuol dire che non vado in alcun modo a considerare il contenuto di un oggetto, ma semplicemente il, uh, la sua posizione in memoria. E considerare la posizione in memoria fa sì che se io chiamo la funzione di hash per lo stesso oggetto, mi ritorna lo stesso valore. Se io lo chiamo per due oggetti diversi, mi ritorna valori diversi a meno di collisioni, va bene, ma ripeto queste sono funzioni fatte da professionisti, quindi mentre nella funzione di Homer potevamo creare tutte le collisioni che volevamo, in queste funzioni qui creare le collisioni è più difficile. Quindi l'oggetto, la, eh, eh, la funzione hash code mi dice fondamentalmente dove è il mio oggetto e funzione di dove è il mio oggetto. Al Torniamo al nostro esempio, aggiungiamo una classe che chiamiamo test e in questa classe test. Mettiamo nome, cognome, età e a questo punto, no, forse int però potrebbe piacergli di più, e a questo punto beh, usiamo la bellezza di Eclipse e gli facciamo generare. setter e getter più o meno per tutto quindi lui ha generato tutte le funzioni per settare il nome, settare il cognome, settare l'età get name, get surname eccetera eccetera perché vedete che sono sono sono, sono le variabili sono private quindi io ho bisogno di un metodo pubblico che mi permetta di accedere alle, alle, alle variabili questa è una cosa che molti di quelli che usano java odiano però <coughs> a questo punto va, vediamo se possiamo anche costruire torniamo nel main Allora, prendiamo test di 1, test di 2, ecco qui le nostre due variabili, a questo punto set name. Stessa cosa per T2. Uno o due R rinostar. L'ignoranza dei giovani. Mm -hmm. Dai. adesso stampiamo il valore della funzione hashcode che tutto funzioni e vediamo che otteniamo due valori completamente diversi delle funzioni hashcode cosa che effettivamente ci sembra ragionevole e coerente adesso se io qui mettessi anche qui john lennon a questo punto i valori che ottengo sono uguali o diversi? i valori che ottengo qui sono uguali o diversi? concettualmente allora dal punto di vista del, del, dell'utente, del programmatore t1 e t2 dovrebbero essere uguali in alcuni casi sì, in alcuni casi no però la loro, il loro hash code è lo stesso oppure no? chi vota per sì alzi la mano chi vota per no alzi la mano chi non ha votato alzi la mano ok, la maggioranza non ha votato allora, il, il l'immagine di quel corridore che inciampa non è, non è casuale perché in effetti crea difficoltà questo problema allora vediamo totalmente diversi totalmente diversi perché come avevo detto nella linea in grassetto la uh, hash code è implementata convertendo l'indirizzo interno di un oggetto in un intero quindi quello che io vado a vedere è dove si trova la mia classe non il contenuto vediamo un po' proviamo a cambiare il contenuto proviamo a cambiare il contenuto e, e vediamo un po' cosa succede e vedete che la funzione di hash non è cambiata perché perché quella classe è rimasta esattamente nella stessa locazione quindi la funzione di hash di default, l'hash code di default molto spesso non fa quello che uno si aspetterebbe che facesse. E questo rende necessario il riscriverselo. È vero che il la tabella di hash implementata all'interno del set è un piccolo capolavoro perché funziona benissimo gestisce bene le collisioni si, si modifica come dimensioni tutte le volte che serve eccetera eccetera però eh, non eh, si basa sulla funzione sul metodo hashcode e il metodo hashcode potrebbe non fare quello che voi vi aspettate che faccia allora il uh, usare le, i set usare le tabelle di hash implicitamente perché dentro i set ci sono tabelle di hash Se, scusate chiudo usare le tabelle di hash implicitamente perché se io uso i set implicitamente dentro una tabella di hash in java vuol dire dover comunque passare un pochettino a pensare a quella che è la funzione di... Uh, la funzione hashcode. Allora, proviamo a scrivere una funzione hashcode. Allora, int hashcode. cosa potrebbe fare la mia funzione hashcode? Okay. allora che cosa potrebbe fare la mia funzione hashcode? una cosa che tendenzialmente eh, funziona è se io voglio guardare il contenuto della mia, della mia classe posso basarmi sul fatto che eh, nella, nella java collection framework la stringa ha una bellissima hash code che funziona, quindi quello che posso fare è ad esempio una stringa e la rendo uguale a nome più due punti punte virgola due punti poi restituisco l'hashcode della stringa quindi quello che io ho fatto è stato prendere il contenuto della classe scriverlo in una stringa e poi restituire l'hash code della stringa che è tendenzialmente molto più vicino a quello che io tutto sommato immagino necessario immagino necessario fare vediamo un po' allora nel main abbiamo John Lennon a 40 anni poi la stessa T1 che viene usata per memorizzare George Harrison e T2 che viene memorizzato per, utilizzato per memorizzare di nuovo John Lennon quindi quello che io mi aspetto è che la prima e la terza chiamata a questo punto siano uguali e la seconda diversa e vedete che effettivamente è così la prima e la terza chiamata sono uguali perché descrivono oggetti che hanno lo stesso contenuto mentre la seconda no anche se la prima e la seconda chiamata si riferiscono a oggetti che sono fisicamente nella stessa locazione è necessario fermarsi e pensare a che cos'è che mi serve diciamo che questo fermarsi a pensare era quello che faceva la differenza fra passare con un buon voto un esame, qualche, qualche appello fa o il fallire miseramente. Quindi non è che poi stessimo chiedendo tantissimo, diciamo, eh, siamo avvantaggiati. Siamo perché, test, scusate, invece di scriverla io, quello che posso fare è chiedere a Eclipse di scrivermela lui. Quindi con source hashcode io posso chiedere a Eclipse di generarmi automaticamente la funzione hashcode. La equal la guardiamo fra un secondo, ma questa è la funzione hashcode che ha generato Eclipse automaticamente Ma non è poi troppo diversa da quella che stavo facendo io vedete che ricompare il 31 magico e in qualche modo quello che fa Eclipse è cercare di costruire di prendere gli hashcode di tutti gli elementi all'interno della mia struttura e poi Metterli assieme in che modo? Ma eh, moltiplicando usando il 31 come, come non li sommo semplicemente come faceva Homer per la sua funzione di hash sul, sul, sulle lettere, ma li sommo e tutte le volte moltiplico per 31, 31 per 31 per 31, eccetera, eccetera, in modo che eh, ad esempio Mario Rossi e Rossi Mario risultino avere alla fine due hash diverse, anche se la sono il singolo elemento alla stessa hash, poi vengono moltiplicati un numero diverso di volte per 31. Unica ultima cosa che vi faccio notare qui è la parolina override. Override serve a eh, ricordarvi in modo esplicito che la funzione hash code è stata già definita, era già definita e quello che voi state facendo è ridefinirla allora java una delle caratteristiche di java è quella di limitare per quanto possibile il numero di errori che voi potete fare quando scrivete cose, usare override va in questa direzione voi dite in modo esplicito lo so questa funzione esisteva già io la sto cambiando il che vuol dire che se per caso invece di hash code io scrivo z code ho un bel errore Java se ne rende conto perché la funzione non è stata già eh, non era definita precedentemente. Fulvio è arrivato, quindi ma, i lucidi seguono fondamentalmente quello che io ho detto qui con, eh, ho fatto direttamente con Eclipse, però i, sui lucidi ritrovate queste, queste parti, incluso il fatto di avere contenuto diverso ma eh, contenuto, contenuto uguale ma funzione di hash, hash code diverso e quello che manca è il discorso sulla equal che eh, ma questo lucido comunque ve lo dico allora due equal è una funzione fondamentale e serve per capire se due oggetti sono effettivamente uguali allora eh, due oggetti eh, se due oggetti sono eh, uguali secondo la equal allora il loro, la funzione hashcode deve produrre lo stesso risultato se due oggetti non sono uguali per quanto riguarda la equal ma se hash code produce risultati diversi è meglio è meglio perché se produce risultati uguali io ho collisioni ricordate se pensate alla, alla, alla struttura della tabella di hash io uso hash code per decidere in quale punto andare a sistemare il mio, il mio campo e poi equal per vedere all'interno della, della per vedere all'interno della, della lista linkata se eh, esiste già oppure no quindi la regola aurea è che bisogna sempre eh, definire insieme e in modo assolutamente coerente le funzioni equal e dashcode. Una volta che ci siamo tolti questo fastidio, gli, i set di, della Java Collection Framework funzionano in modo meraviglioso. E questo con questo messaggio, questa perla di saggezza di Lisa. Vi di... saluto.